Grazie a te, Florida 5, Lima, Kilo Whisky, Grazie, buon fine settimana. Ciao. ciao, ciao. Oh, oh. Ecco, -Alfa, Alfa 2, Delta Tango, over. 5-9 per te, 5-9 per te, Eco Alfa 2 Delta Tango, Manuel. Ciao, grazie di risentirti. Ciao 73. Uh, Roger, please stand by, Whisky Bravo November. Uh, please stand by, Whisky Bravo November, over. Roger, my friend, Foxhort 4, Whiskey, bravo november, 5-9 for the log, thank you, bye bye, 73. Ciao, Io gioco sempre con la radio, sui monti. A piedi? Sì. sì, sì, va qua. Roger, eco alfa 5 kilo, over. Roger, eco Alpha 5 Kilo, is correct this call? Roger, my friend, thank you, 73. Quarzett. Uh, Roger, Delta Papa United, over. Okay, Germany, Germany, Sierra, over. Roger, my friend, Oscar, Echo 3, Germany, Germany, Sierra, 5-9 for the log, thank you, 73. Gwerset? Roger, Oscar Echo Chu Papa Delta Tango, 5-9, back to you. Thank you, my friend, sorry for the mistake. Uh, Oscar Kilo Chu Papa Delta Tango, 5-9, thank you, 73. Alpha Foxtrot India, Alpha Foxtrot India, over. Five, Germany four, Alpha five, three, yeah? Roger, Germany 4, Alpha Foxtrot India, 59 back to you. Yeah, welcome Good morning, thank you for the five, five, thank you very much. Bye, -bye. bye bye, thank you 73. Cuarzet? Charlie Bravo. Roger, Oscar November 4, Charlie Bravo, 59 plus plus, back to you. 73, ciao. grazie. QRZ Roger esco a eco alpha two over. Eco alpha Charlie eco alpha two, charlie, kilobates, right, over. Roger, esco echo alpha 2, Charlie kilowatt Extra, ray Over Hotel India, only Hotel India. Roger, Oscar, Echo, 7 Papa, Hotel India, 59 back to you. Roger, okay, thank you. You also Five-Nine, Five-Nine, 73, ciao, ciao. 73, ciao. Seven, Papa, Nine, over. Oh Roger, my friend, QRP station, uh Sierra Papa 9, Alpha Mexico Hotel. Uh, real 5758 uh, 5758. Back to you. Uh, hello, seven, seven, seven, seven, thank you, by my friend, bye bye, good weekend. Ciao. Delta Papa United, Delta Delta Papa United. only Delta Papa United. Roger Delta Papa United, Oscar Kilo 1, Delta Papa United. 5-9, uh, back to you. Roger, thank you for 59 yards 5-7. Good signal. Thank you very much and good to you today, Alessandro. 73, thank you. Ciao. Delta, TV, one, TV, 84, uh, Delta Kilo 1 QRP, over. QSL Delta Kilo 1 Hotel Kilo Uniform QRP 5756, back to you. QSL my friend, 73. Uh, Lima India Foxtrot, please complete your call. Foxtrot in the end, please complete your call. <sus> sicusota, sicusota, sicusota. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP, portable. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, QRP, portable. Sicusota. <sus> Alfa Radio Lima, avanti. Buongiorno Maurizio, 5-9 reali, 5-9 reali, referenza Sota, Italia Eco Romeo 301, Monte Molinattico, con un freddo dalla Madonna, a te il cambio. 6 allora. <ride> di times, di 59 il log, grazie. Grazie a te, buona giornata a te e famiglia, ciao. Yeah. Delta Charlie e yeah. fianchi sue eh, Delta Charlie, over. Uh, Delta Charlie over. Delta Charlie 8 Yankee Zulu, you're three, 53. Roger, uh, sorry, Delta Charlie 8 Yankee Zulu. 59 plus plus uh, your report. Uh, back to you. Roger, thanks for five nine, you Thanks for photo activation. Take care my <laughs> Thank you to you, my friend. A good weekend, bye bye. Italia 0 Kilowatt, Hotel Yokohama 59 per il nominativo anziano, a te il cambio, HI grazie 5, 9, 5, 9 anche per te, Claudio Roma, buon anno, un abbraccio, grazie. <ride> ciao 73, qui Alfredo, tanti saluti, ciao! CQ Sota, C Sota, sicu Sota, Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra Portable QRP, C Sota. Italia Whisky Zero Charlie Papa Delta. Benissimo, Italia Whisky Zero, Charlie Papa Delta, 5-9 reali, a telcambio. cambio. 5-9 per te la provincia di Frosinone, ciao Alessandro ciao 73 buon fine settimana ciao ancora Oscar Eco 6 Whisky India Golf Oscar Eco 6 Whisky India Golf 59 back to you my friend Rocha Roja buongiorno grazie mille so Alessandro Agapot 59 59 Roger Roger Roger my friend 5-9 for you also 73 and good weekend there ciao uh, over summit to summit over uh, please repeat your call india november 3 over Roger Roger, India, November Free, Alfa, Delta, Florida. Eh, 59, 5-9, Ciao. Roger Roger, Alfa, Alfa 171 io ecco romeo 301 ecco romeo 301 qsl è... ciao marco qui nuovo operatore alessandro ciao buon fine settimana ciao ancora